L'articolo 20 del regolamento, lettera F, dice chiaramente che a maggioranza decide la gruppo. Detto questo, io so che molti di voi sono esperti dei poltrone, ne hanno addirittura due, una qui e una in Parlamento. E di fatti intorno alle poltrone vi ritrovate a discutere mentre abbiamo un consiglio su Atac che avete fortemente voluto. Buono, buono. Dopodiché, ordine consigliera Agnello, consigliere Dopodiché... Calabrese, consigliera Guadagno, buono. allora un attimo solo consigliere, calma, cortesemente. Noi... Prego, non permetteremo avanti. nessuna strumentalizzazione di quest'Aula. Voi siete abituati probabilmente a strumentalizzare le poltrone e le posizioni. Quest'Aula per noi è sacra e non permetteremo che nessuno la strumentalizzi per nessuna parte. Consigliera motivo. Mussolini, consigliera, consigliera Meloni. Essere... Eh, no. Consigliera Meloni ha chiesto questo intervento. Se cortesemente lo lasciamo completare. Il fatto che siano infastiditi. Sì, la dice consigliere Ferrara, un attimo solo, consigliere, può fare l'intervento che ritiene? Non è che deve fare quello che dice lei? Mi meraviglio il consigliere Giadetti e l'onorevole Meloni che si prestano a questo giochetto indecente intorno a una poltrona, a un seggio quando abbiamo un consiglio su Adaca che aspetta, che voi avete voluto tra l'altro. Detto, detto questo, non permetteremo, Presidente, nessuna strumentalizzazione di questa cosa, da parte di nessuno per noi quest'aula è sacra, i posti per sedersi ci sono, la maggioranza ha deciso, vi potete accomodare e finalmente discutiamo di ATTAC